Oh, rieccoci! Ciao ragazzi e ciao alle vostre famiglie. Oh, spero stiate tutti bene in salute. Vi auguro un buon 2021 e non lo faccio soltanto io, ma anche i nostri collaboratori. Se ricordate, l'anno scorso qui pullulava di bambini, di ragazzi, di genitori. Eravamo tutti pronti a tesserarci. Eravamo così pronti a dimostrare il nostro affetto per l'oratorio e a sostenerlo concretamente nelle varie spese. Questo gennaio invece non riapriremo le iscrizioni per più motivi. Intanto se qualcuno si iscrivesse all'oratorio non potrebbe godere effettivamente dei servizi per cui ha pagato. E poi, cosa più importante, più grave, tante famiglie stanno vivendo delle situazioni lavorative problematiche e non ci sentiamo di chiedere contributi in questo momento. La nostra più vera intenzione è quella di sentirvi vicini, di sentirci vicini a voi, di abbracciarci, anche se fisicamente siamo lontani. Penso ai volontari adulti, che con costanza ogni giorno aprivano l'oratorio e ne curavano la sorveglianza. Penso che chiedere a loro una riapertura in questo momento metterebbe a rischio la loro salute. Penso ai giovani animatori, che a turno ogni sabato giocavano con i bambini e poi curavano la pulizia dell'oratorio. Penso alle riunioni mensili di questi nostri ragazzi, che si preparavano al nostro amato Luglio insieme penso a loro, alla loro assenza, al vuoto che hanno lasciato penso a voi, bambini, ragazzi, famiglie che nell'oratorio San Vincenzo avete trovato una casa un luogo di svago, un punto di riferimento sono molte le cose che non possiamo più fare concretamente assieme ciò nonostante vogliamo continuare a crescere con voi anche quest'anno verranno in nostro soccorso i canali social e dopo le vacanze natalizie torneremo a darvi appuntamento su Facebook, su Instagram, ogni settimana con nuovi contenuti. Per ripartire alla grande, però, c'è bisogno anche di voi. La nostra equipe social vuole coinvolgervi tutti, quindi interagite con noi. Scriveteci i vostri gusti, i vostri desideri, raccontatevi. La prima proposta che vi facciamo è quella di inviarci un disegno o una fotografia o una frase che racconti i vostri più bei ricordi legati al nostro oratorio. Pubblicheremo tutto e cercheremo per quanto possibile nei nostri social di ricreare quell'ambiente che è sempre stato il nostro oratorio San Vincenzo. Per questo motivo ci sono piccole regole da seguire che saranno elencate in descrizione. Una volta preparato il materiale inviatecelo via mail all'indirizzo osv.content-gmail.com entro e non oltre il 4 di febbraio. Se preferite che sia condiviso in forma anonima, fatecelo sapere, altrimenti non dimenticatevi di scrivere nome e cognome. Beh, vi aspettiamo! Ah, non dimenticare di iscriverti al canale, di attivare la campanella delle notifiche e, se il video ti è piaciuto, di mettere un bel like. Ti aspettiamo anche sugli altri nostri profili social, trovi il link in descrizione.